fascinante. ho finito ultimamente sto vedendo sto seguendo dei youtuber uno è Jackie Day che lo trovo simpaticissimo molto divertente l'altro invece è Casey Neistat fantastico un geniaccio ha qualcosa di stravagante secondo me anche abbastanza straordinario l'ultimo video che ho visto di Casey mi ha fatto ridere veramente molto. Gli hanno fatto una multa di 50 dollari perché lui con la bicicletta non, eh, non stava andando nella corsia preferenziale per le biciclette, nella ciclabile in pratica. Allora lui dice io non posso andare. La sua scusante era al punto che la ciclabile era rovinata. Allora cosa fa? Racconta la sua cosa al poliziotto. Il poliziotto dice guarda non mi interessa questa è la tua multa sei colpevole o meno, ti devi rivolgere al giudice. Lui che cosa fa? La cosa più divertente è proprio questa. Lui che cosa fa? Fa una serie di video, utilizza quello che lui ha, uno smartphone, e fa vedere che le ciclabili sono sempre perennemente ingombrate da oggetti, buche, persone che parcheggiano lì perché non hanno parcheggio da altre parti, e va a sbattere addosso a tutti fino a andare a sbattere contro una volante. Il video è fantastico, io vi consiglio di vederlo, lo troverete nei link qua sotto.